Buonasera carissimi, eh, ho tolto il video e non voglio lasciarvi senza il mio video e poi anche un po' che non faccio video, ma ho voluto prima testare bene i prodotti per potervene parlare eh, con una certa esperienza. Vi segnalo subito le cose che mi sono piaciute particolarmente. Eh, queste sono le salviettine eh, struccanti, mi pare di Make Up Forever. Mm, a me è stata regalata questa e, e devo dire che strucca benissimo anche solo con l'acqua, bisogna solo fare attenzione perché strucca talmente bene che eh, sembra quasi che ci tolga le ciglia e quindi sugli occhi bisogna fare un po' attenzione perché quando è bagnata sembra quasi che le strappi, però effettivamente strucca, mi ha meravigliato per quanto strucchi proprio semplicemente con l'acqua. Ho comprato i guanti per pulire i pennelli. A quanto pare dicono che pulendoli con questi guanti eh, i pennelli dovrebbero diventare più belli. S eh, sono praticamente due. Eh, il prezzo mi pare si aggiri ai 20, sui 20 euro. E adesso c'è anche la, quella specie di lavatrice per i pennelli che mi piacerebbe anche comprare ma oh, costa 60 euro che non è poco per, perché eh, lava e asciuga in 30 secondi il pennello potrebbe essere utilissima ma per il momento diciamo che visto che ho preso questi vediamo appunto se i pennelli eh, diventeranno più belli per il momento mi pare che li pulisca e neanche tanto meglio di quanto li pulivo io con le mani però sicuramente è un aiuto per pulire i pennelli e a proposito di pennelli vi segnalo un pennello di Chanel e quindi ho detto tutto non è certo economico che mi ha veramente lasciato a bocca aperta perché è stupendo cioè io con questo pennello qui lo metto il correttore e praticamente non uso neanche le dita tanto lo mette bene adesso provo a farvi vedere intanto vi voglio anche dare eh, dei vi voglio cioè de, delle scoperte dei segreti per per esempio fare le sopracciglia eh, le ciglia scusate eh, come, come fossero ehm, come fossero ciglia finte eh, ma andiamo per gradi allora questo pennello ve lo faccio vedere all'opera però prima finisco i prodotti che mi, hanno, che mi sono veramente piaciuti tanto e, e, e, e quindi continuo con le maschere di Dior che sembrerebbe costino tanto ma Praticamente è 5 euro a maschera, tra l'altro, ogni maschera che è in, questo, in questa scatoletta la si può usare da due o tre volte. E la cosa che mi piace di queste maschere è che eh, si può mettere eh, intorno al, all'occhio e non danno fastidio e le si può tenere anche su tutta la notte. La si potrebbe quasi usare come una crema, perché eh, può anche non essere risciacquata. Mi sono piaciute tantissimo perché idratano. È quello, devono fare le maschere, eh, possibilmente anche rimpolpare, ma non è proprio il caso del, di rimpolpare, anche se poi sono sempre effetti momentanei, però sono molto idratanti. E diciamo che all'interno della scatola ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 euro e praticamente 5 euro, però vi dico, fate due o tre maschere da ogni cialda e quindi è un ottimo prezzo e eh, mi pare proprio un ottimo prodotto di Dior. Una, una cosa anche che mi ha veramente mi, mi è piaciuto tantissimo è questo smalto che io pensavo fosse tipo glitterato, argentato e mi spiace non, non averlo addosso, poi vi farò vedere magari in un video e praticamente vi vengono le unghie a specchio con una sola passata e questi smalti di marca, questi di Dolce Gabbana che ve lo dico a fare Durano tre settimane, da tre settimane a un mese, intonsi, praticamente non si scheggia non Potete lavare, fare tutto quello che volete, non si tolgono. Ma questo è un colore veramente bellissimo, bellissimo. Molto più bello anche del colore argentato, dorato, veramente bello. E passiamo appunto all'opera. Eh, vi faccio vedere ancora eh, le ultime novità che neanche trovate in profumeria. Vi avevo già fatto vedere la palette di Chanel che appunto non, non trovate in profumeria, purtroppo. Bisogna andare o nelle profumerie, cioè quelle lì già un po' particolari. Ma eh, Sephora e Douglas non vende Chanel. Non le trovate quindi non le potete prendere scontate. E vi dicevo, gli illuminanti: eh, questo tipo di illuminante, questa è FARD eh, Correttore. Anzi, vi faccio vedere appunto come mettere il correttore con questo pennello vi faccio vedere che proprio lo mette ma meglio di qualsiasi altro pennello o dita e vi dicevo questa palette purtroppo bisogna comprarla a prezzo pieno perché non forse magari il prossimo anno forse si troverà nelle profumerie nel, da, da Sephora non lo so, a volte arriva però ho notato che certi prodotti appunto li vendono solo sul loro sito e sono appunto delle esclusività che eh, non trovate eh, a prezzi scontati diciamo, lo dovete, dovete prenderle a prezzo pieno vedete? lo mette bene Benissimo, senza lasciare proprio e vi dicevo, questo tipo di illuminante che non è, mm, non è crema, non è, non è liquido, è mm, tipo un, un gel. Per me sono quelli che funzionano meglio. Ne basta poco e loro adesso io non voglio usare questo perché lo uso appunto per il correttore. Ne basta poco perché eh, facciano un effetto pazzesco, io trovo, senza segnare, facile da stendere, eccetera. E sono quelli che io preferisco. E gli illuminati, tra l'altro, quest'anno si usa per gli occhi il colore verde, verde petrolio e comunque il verde e eh, si userà anche molto mettere l'illuminante, non fare un punto luce ma sul centro della palpebra e queste sono le palette di Dior, allora in questa versione purtroppo anche questa non è in profumeria c'è anche di un colore bellissimo, rosso marroncino caldo, io non l'ho voluto prendere semplicemente perché ho ancora quella di Chanel questa qui di Smashbox che costa praticamente meno di 30 euro e praticamente in, quel, in questa, mh, perché sono tutti metallizzati questi di Dior sono in edizione limitata per Natale e ancora non si trovano e forse non arriveranno neanche da sephora non lo so però eh, costano più di 50 euro e vedete io questi qua e eh, che più o meno riprendono anche quei colori di quella famosissima palette 268 di chanel e non ho voluto prenderla ma sono veramente magnifici vi faccio vedere lo swatch di questo metallizzato ehm, vedete? questo è un bel verde acqua, poi c'è il verdone scrivono una meraviglia non c'è la mattina, puoi stare tranquilla che non cade nulla sulla faccia e adesso passiamo a dei consigli segreti per truccarsi intanto un po' più velocemente e senza doverci poi Struccare troppo a lungo e quindi, e poi voglio dirvi anche due o tre segreti: sapete che mh, le eh, BB Cream CC Cream possono tranquillamente essere usate come correttori. Quindi, se eh, prendete qualche colore che poi non vi piace, non lo buttate perché si può tranquillamente usare come correttore, quindi si può mettere sotto gli occhi, intorno al naso. E io mi sono praticamente studiata un trucco eh, con o una CC cream o un correttore e eh, che praticamente vada a uniformare l'incarnato senza necessariamente prendere il fondotinta. Anche se voglio farvi vedere il fondotinta di Giorgio Armani nella nuance 3 che spero sia quella giusta, perché purtroppo non si poteva neanche capire di che colore fosse. Numero 3, questa anche non si trova nella profumeria, ma solo online, o almeno da, dalle nostre solite, dove praticamente riusciamo a prenderle con uh, gli sconti. Costa un botto un vero botto ma ho voluto prenderla semplicemente perché posso portarmela dietro e fare i ritocchi e poi perché ero curiosa veramente curiosa di vedere questo questa. non ho nessun fondotinta di questo tipo e quelli di Giorgio Armani praticamente vi mettete il velluto in faccia cioè proprio sono una seconda pelle a capire come si apre ecco così si apre cioè così semplicemente sollevando si toglie questo questo coso qua e questa sarebbe la nuance cioè chiarissimo ok tamponiamo e vi faccio vedere appunto ah, ecco avete visto ah, ecco un po più scuro Spero di aver preso quello che va sul rosa, perché ha fatto soltanto due o tre nuance in questo modo, che, sono, che vanno una sul giallognolo e una sul rosa. Peccato che però non, non lo specificano, neanche sul sito di, eh, di, di Giorgio Armani Beauty. Non lo so, quindi è stato cioè, un'avventura io stamattina non ho messo il fondotinta proprio perché volevo farvelo vedere ecco, molto chiaro e io praticamente eh, mi trucco così no? cioè metto praticamente il fondotinta solo nei punti dove eh, non vado a mettere altri prodotti Per uniformare l'incarnato, oltretutto io eh, sapete che ho il pennello rotante e quindi proprio di prendere un fondotinta così eh, non me lo sognavo, ma semplicemente volevo testarlo perché appunto non si trova nei negozi. E, ehm, e appunto eh, mi viene in aiuto proprio perché io non voglio la mattina non ho voglia di mettere il fondotinta perché la sera poi lo devi struccare e quindi eh, non sembra una faticaccia con gli anni passano e la voglia se ne va e quindi vedete però che è uniforme bello e, e bon, lo riponiamo, funziona e così faccio col correttore o la BB Cream, cioè, eh, anziché stenderlo su tutto il viso, lo andiamo proprio a mettere nei punti dove appunto compaiono un po' di rossori, ok? perché tanto poi andiamo a mettere un po' di un po' di farduminante e quindi va già il viso non ha bisogno poi proprio di tutto di, di, di uniformarsi proprio completamente perché va comunque a uniformarsi ok dunque io credo di avervi detto tutto un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo vi dico anche quello che non mi è piaciuto dunque questi eyeliner mi dispiace per barberry ma eh, questo tipo di ah, ah ma anche il Saint Laurent cioè questo sarebbe un uh, per sopracciglia sono eyeliner per sopracciglia o, tra l'altro l'eyeliner può essere tranquillamente utilizzato anche per le sopracciglia basta che il colore possa andare ecco questo qui è bellissimo come idea, peccato che scriva pochissimo, vedete, ma proprio poco, e ancor meno sulle sopracciglia. Però se casomai lo eh, trovate, perché è anche difficile da trovare, lo vende Douglas, scontato diciamo 28-29 euro, se lo trovate e rimanete un poco deluse, non, non lo buttate per carità, perché comunque... Si può utilizzare come pennello, è un feltrino e, e va benissimo. Io praticamente lo uso più come pennello. Prendo dalla, dal, da, da, dal, dai miei ombretti in polvere e, e vado a mettere e vado a scurirlo perché così è troppo, non si vede, non si vede. E poi di questo tipo c'è anche quel, quello di Barberry vediamo se lo trovo subito ah ho preso anche questa di Dior che è veramente sottilissima però è precisa ma di un preciso proprio belle queste matite però 27 euro costano carissime quella che mi è piaciuta di più è Dolce Gabbana ho approfittato di uno sconto alla Rinascente perché eh, su Douglas non si può comprare Dolce Gabbana, non si capisce? Alza, alzano i prezzi in un modo veramente eh, allucinante. E, e l'ho preso da sé dalla da, da Rinascente. Se lo trovo, ve lo faccio vedere. E mi piace, mi piace. È quella che mi piace più di tutti. Intanto è waterproof, bella anche questa. Cioè, Praticamente sono uguali, eh? non è che questa praticamente è uguale a questa di Dior, questa è anche un po' più grossa, è sempre per le sopracciglia, però se ci passiamo il dito sopra si toglie e quindi non mi piace tanto. E, e, e il tratto poi vedete che è molto grosso, mentre quella di Dolce Gabbana... Oltre ad essere di un colore veramente, veramente bello, no? che va bene, avevo preso anche questa di, di Lancon, che però non ha il temperino, e meno male ne ho un'altra simile di MAC, e quindi vado a temperarla con questa, c'è il pennellino dietro, non costano tantissimo, però devo dire che, appunto, eh, vedete, è troppo grossa e quindi o avete le... vi piacciono le ciglia molto folte o se no, certo, per fare un tratto sottile diventa molto difficile. Con un pennello si può anche fare tutto. E vi dicevo che questa di Dolce Gabbana, infatti, è più sottile anche come, come matita, no? Rispetto a questa di Chanel è un poco più piccola, no? Vedete? È perfetta, ma proprio perfetta. Cioè potrei fare le... Anche se... Io dico che secondo me non c'è nessuna nessuna matita che da sola possa fare le sopracciglia. Però questa ci va molto vicina, eh? Veramente precisissima, precisissima. Bella e l'ho pagata 27 euro, mentre sul sito di Douglas costa 40, poi metti anche il 25, la vai sempre a pagare di più che alla Rinascente con il 20% di sconto però e quindi passiamo ancora ai rossetti e ai mascara, e vi do una dritta sul mascara eh, se eh, dopo eh, ci sono un sacco di eh, fissatori preparatori per il trucco io ho preso questo di Glenn Glow perché se vado a mettere la cipria dopo dopo la, il fondotinta le ho provato quasi tutte anche se devo dire che eh, questa di gucci mi piace tanto è molto sottile vediamo se riesco a farvi vedere si vede praticamente poco cioè nel senso che non fa l'effetto pelle secca o insomma non, non si vede tanto però diciamo che ne avevo una di Dior che mi era piaciuta tantissimo non è molto coprente cioè bisogna proprio metterne però insomma comunque non dà l'effetto cipriato no? impolverato e Ehm, appunto per fissare il trucco però ci vengono in aiuto questi nuovi prodotti come questo di Glam Glow che costa meno di 20 euro e se non vogliamo usare la cipria usiamo questo oh, un profumo buonissimo al tè, cocco buono e fissiamo e intanto idratiamo anche che non guasta mai allora passiamo al mascara il mascara adesso non lo regalano più in formato mini ma fanno queste confezioni con in plastica questo è un campioncino del mascara di uh, Girl, Girl, Givenchy Noir Interdit vedete e quando appunto l'ho provato sono rimasta veramente a bocca aperta perché proprio cioè sembrava avessi le ciglia finte e quindi l'ho comprato Questi nuovi mascara dicono dovrebbero andare via con l'acqua, ma io ho provato sia questo qui, sia quello di Shiseido e anche di Dior, ma proprio con l'acqua non vanno via diciamo che vanno abbastanza uh, via rapidamente ma ci vuole lo struccante o una salviettina tipo queste e, um, il mascara appunto vi dicevo che ve lo dico a fare oltre a appunto Noir Interdit vedete che ho preso anche questo qua di Shiseido quello col pennello che si può incurvare ecco così bello eh cioè in curva eccetera però io appunto volevo ottenere l'effetto ciglia finte come avevo fatto con il campioncino e non ci sono riuscita non ci sono riuscita perché appunto eh, la consistenza è liquida ecco caduto tutto e allora ve lo faccio vedere vedete come lo spazzolino come quello di plastica però questo è, è, mi sarà, sarà anche di plastica non li buttate gli spazzolini perché servono tantissimo ecco già lo spazzolino no? eh, è molto particolare quindi effettivamente può dare l'effetto di ciglia finte però come le aveva fatte quel giorno che avevo usato quel, quel campioncino, non lo fa. Allora, cosa facciamo? Se io adesso eh, non lo voglio fare anche perché poi è, è tantissimo lungo da struccare. Basta che mettiamo un pennello, se non vogliamo usare un pennello e sporcare proprio quello del, del mascara che abbiamo prendete un pennello, un, uh, uno scovolino e lo mettete dentro un eyeliner dove sono gli eyeliner? Mm, lo mettiamo dentro l'eyeliner cioè prendiamo l'eyeliner in crema ci passiamo lo scovolino dentro E andiamo a metterlo nelle ciglia e vi assicuro che sembrerà abbiate le ciglia finte tra l'altro quando finisce il mascara non lo buttate perché praticamente sapete che quel mascara che toglie il melt off di Too Faced, se qualcuno mi segue avrà visto qualche video che toglie il mascara waterproof, però costa tanto, cioè tanto, meno di 20 euro, però il fatto è che non dura moltissimo, in un mese già praticamente è, è finito. Allora però mi sono detta, ma allora posso farmelo anch'io? Quindi quando vi finisce il mascara, lavate bene tutto quanto e mettete un po' di un po' di struccante dentro e poi lo usate per struccarmi semplicemente eh? e poi e poi e poi uh, l'illuminante appunto uh, uh, Aurora no, uh, Andrea mi chiedeva qual è l'illuminante vole... li ho portati dietro e volevo farteli vedere ma purtroppo siamo quasi a mezz'ora, è un illuminante che proprio mi è piaciuto e costa poco, questo qua di Zoeva, ma è in gel, in gel crema, molto molto bello e finito, è l'unico economico perché diversamente costano tutti. Ce n'è un altro che è questo qua di... di eccolo qua. Di, queste, ah, di Becca è con ecco, gli unici economici che ha la cialda in polvere e questo costa 19 euro da Sephora magari col 20% ve lo sconta ancora questo è anche un bellissimo illuminante di Becca tra l'altro che è un marchio anche molto molto rinomato anche questo è un però appunto uno in crema in crema liquido e, e, la, e la cialda è in polvere quelli migliori secondo me sono quelli tipo questo qua di Chanel eh, che è una crema gel perché si può sfumare meglio e l'effetto comunque è un po' particolare infatti costano, costano, costano gli illuminanti sono gli unici che costano poco questi qua Becca e, e Zoeva sono appunto crema gel o polvere e poi vi faccio vedere l'ultima cosa ah vi volevo far vedere ancora il mascara anche di Elena Rabinstein cioè, allora questo mascara è l'unico mascara che praticamente potete tenerlo tre anni anche non utilizzandolo e non si secca così recitano nella nel, nel, nella pubblicità e nella, nella descrizione del prodotto. Bellissimo, un bel, un bel mascara, devo dire, costa un bottino, 40 euro. Però quando è arrivato ho visto tutto questo coso è, è enorme, vedete. E va bene e ce lo teniamo così adesso sono secche perché. Eh, ho già messo il mascara al mattino, dovrei toglierlo e metterlo per farvelo vedere, comunque tutti i mascara che vi ho fatto vedere incurvano benissimo, non macchiano, non cascano, si asciugano subito, perfetti, si struccano immediatamente e quindi sono tutti ottimi mascara. E vi faccio vedere ancora un rossetto che mi è piaciuto tantissimo e vi segnalo anche questi eyeliner di San Laurent che a me mi, mi fanno impazzire mi piacciono tantissimo di tutti i colori sono tutti belli belli scriventi facili da usare si asciugano subito belli, perfetti, perfetti e sono riuscita ad acchiapparmi perché Sephora, non so, non so perché, è marrone e lo vende a meno di 25 euro il mascara di eh, sapete che quello col pennellino famoso cost che costava più di 30 euro quello marrone se lo volete lo vendono un po' più di 20 euro se avete gli sconti 20 euro vi acchiappate il mascara eccezionale, grandiose di Lancome l'ultima cosa appunto che vi faccio vedere è il rossetto di Dior questi nuovi rossetti con al centro appunto la parte luminosa questo è Jungle Matte guardate che è finito anche sul sito di Dior introvabile ed è di un colore bellissimo al centro rimangono luminose e intorno matte, sappiate che eh, ci sono le matite nere per il contorno labbra sia di Dior che di Givenchy, Givenchy Noir Interdit ottime bellissime vi faccio vedere e l'ultima cosa e poi vi saluto questa è di Dior vedete? nera questa va già proprio diciamo che quasi sembrerebbe Bordeaux però è nera la mina è abbastanza nera no mentre questa di Givenchy è proprio nera e si chiama Noir Interdit ah si devo trovare subito le cose è sempre molto difficile eccola, meno male no mm. ho anche le Yuda le matite Yuda beauty no questo è Giorgio Armani no Giacob eccola deve essere questa no oh signore benedetto che pazienza ecco iuda beauty che eh, costano un po' meno di Givenchy, Dior, Chanel, questi, qua, questi marchi qua, belle, belle, sono diciamo che mh, eh, sono leggermente meno mh, eh, dure, mh, un po' più morbide, quindi si consumano un po' più in fretta rispetto a un tratto che invece è della caratura giusta, no, per una mina, cioè non è né troppo morbido né troppo né troppo dura e quindi anche dura anche di più. Però sono belle, sono belle. E ovviamente ci sono dei colori che non cioè i marchi hanno dei colori che non sempre eh, si riesce a, a eguagliare mi dispiace non riesco a trovare la matita di Givenchy Noir Interdit che è proprio nera, anche il tratto è nero ma non quanto il nero di una matita nera e quindi dà poi un effetto anche rimpolpante alle labbra io mi auguro di avervi detto e spiegato tutto in modo chiaro e di esservi anche utile in qualche modo. Al prossimo video, ciao! Mi raccomando lasciatemi commenti e... E io vorrei anche parlare un poco, magari discutere con voi, sapete di questa cosa, ehm, di queste cose, no? di questi temi, bullismo, ehm, eh, molestie sessuali sulle donne. Se vi va possiamo anche fare qualche video così, di, di discussione, però eh, se voi non partecipate non mi stimolate neanche alla fine. Ok, al prossimo video. Ciao carissimi.